Eh, sì, qui stiamo parlando di un'area che negli anni Ottanta doveva essere espropriata per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Eh, Questa attività di esproprio non è mai iniziata, e negli anni l'amministrazione ha pagato appunto un'indennità di occupazione. Nel frattempo il parcheggio è stato realizzato, cioè è stata realizzata un'opera pubblica su una proprietà privata. Quando noi come maggioranza siamo venuti a conoscenza del fatto che. Eh, la situazione doveva essere in qualche modo regolarizzata e da epoca Marino in realtà si era interrotta eh, il rapporto tra la proprietà e l'amministrazione in quanto anche giustamente no, la proprietà voleva regolarizzare questo rapporto, eh, si era interrotta lì quindi noi abbiamo prontamente ehm, fatto una congiunta tra patrimonio e mobilità e abbiamo chiesto all'amministrazione di analizzare tutte le le possibili soluzioni per arrivare appunto a una pratica soluzione del problema, soprattutto definitiva, perché all'epoca era stata presa in considerazione esclusivamente eh, l'affitto e quindi era stata proposta alla proprietà eh, un canone d'affitto. Ovviamente essendo una situazione che va avanti dagli anni Ottanta, eh, l'amministrazione sotto impulso politico ha dovuto fare una serie di approfondimenti per cui serviva. Sono anche delle risposte da parte dell'Avvocatura Capitolina. Quando questa risposta è arrivata l'assessorato la, si è messo in modo per organizzare un incontro con la proprietà che avverrà la prossima settimana. Quindi, siccome la situazione è quantomeno sotto l'attenzione dell'amministrazione e sta procedendo verso una soluzione. Per questo motivo ringraziamo dell'attenzione mossa sulla questione dell'opposizione. Il Movimento 5 Stelle si asterrà.